Vediamo adesso il menu eh, visualizza. Eh, la prima icona eh, rappresenta la visualizzazione di modifica che è quella in cui siamo adesso, perché stiamo modificando, inserendo contenuti, eccetera. Quando voglio soltanto leggere il è comodo utilizzare la visualizzazione di lettura perché anche cliccando col mouse eh, non rischio di modificare i contenuti rimangono le interattività delle applet come in questo caso rimane la possibilità di far partire un video ma non, eh, non vado a modificare i contenuti eh, per tornare alla modalità di modifica eh, ho due opzioni o eh, continuo a modificare utilizzando l'app che ho eh, installata sul mio dispositivo o altrimenti continuo a modificare con OneNote online, che è quello che voglio fare io, quindi clicco sulla seconda opzione. Um, lo strumento di lettura immersiva ovviamente può essere molto utile in caso di eh, studenti con eh, la dislessia, quindi eh, in questo caso mi serve per farvi vedere creare una nuova pagina eh, quindi vado su inserisci nuova pagina la intitolo Turing e vado a prelevare del testo, l'avevo già fatto qui mm, CTRL C ok lo vado a copiare e eh, adesso andiamo a vedere come funziona lo strumento di lettura immersiva si apre una pagina dove il testo viene Um, scritto uh, più grande e abbiamo qui delle preferenze di testo rispetto alla dimensione, al font allo sfondo possiamo poi andare ad attivare alcune voci per quanto riguarda eh, la scansione in sillabe piuttosto che il riconoscimento di alcune parti delle frasi e fare un mettere il focus su un'unica riga, su un gruppo di tre righe o su un paragrafo e eh, poi mh, attivare la, eh, la, la lettura. Quindi, il suo qui, lavoro avrebbe vasta influenza sullo sviluppo dell'informatica? Grazie alla sua formalizzazione dei concetti di algoritmo e calcio. Ok, e poi in, cliccando su impostazioni voce posso andare a diminuire o aumentare la velocità di lettura, mentre per quanto riguarda eh, la voce, anche se io ho selezionato femminile come vedete, in realtà la voce rimane maschile, ma questo non si ha non è particolarmente importante. Posso tornare indietro cliccando sulla freccina qui in alto a sinistra e altra cosa utile può essere quella di visualizzare gli autori, cioè se io ho un OneNote condiviso con più persone che hanno il permesso di modifica può essere utile in alcuni momenti andare a visualizzare il nome del, di chi ha inserito un determinato contenuto altra opzione abbastanza utile soprattutto in caso di errori eh, qualcuno che è andato a modificare dei contenuti e non avrebbe dovuto farlo eccetera è quello di poter visualizzare le versioni di una pagina Ecco, vedete che sotto il titolo della pagina, nel pannello di sinistra, è comparso tutto l'elenco delle versioni precedenti della pagina, con data e autore, in questo caso è sempre la stessa data e sempre lo stesso autore, perché è successo tutto oggi e l'ho fatto tutto io. Per ripristinare, per, oppure per andare a visualizzare una versione precedente, basta cliccarci sopra, questa è la versione precedente della pagina, prima delle modifiche successive. Se volessi andare a ripristinare questa versione, dovrei semplicemente cliccare qui e andare a cliccare su Ripristina. Ehm, questo è il cestino per vedere le note eliminate, dopodiché mi sembra che abbiamo più o meno... Mm, finito qui la stampa, se vogliamo stampare la pagina eh, che stiamo visualizzando possiamo salvarla in pdf oppure andando a modificare la destinazione stamparla direttamente sulla stampante, adesso annulliamo e più o meno come prima carrellata su OneNote Online direi che è tutto.